Pittore e disegnatore francese, Georges Serras è stato fondatore ed esponente di spicco del neoimpressionismo. Figlio di genitori agiati, non dovette mai preoccuparsi di guadagnare da vivere e proseguì la sua ricerca artistica senza pensare ad altro. La formazione artistica di Serrat seguì i canoni dell'insegnamento tradizionale e il pittore, dopo essersi esercitato nel disegno con copie da dipinti, calchi e illustrazioni, si iscrisse nel 1877 all'Ecole des arts Sin da quell'anno affittò uno studio con Aman Jeanne, conosciuto alla Scuola Municipale di Disegno. I suoi studi però vennero interrotti dal servizio militare nel 1879. Nel maggio 1879 Serrat e Amman visitarono la quarta esposizione impressionista, restandone colpiti in maniera inattesa e profonda. All'Ecole de Beaux-Arts Serrat poté studiare inoltre le copie degli affreschi di Piero della Francesca eseguite ad Arezzo e il suo interesse si volse in generale alle opere antiche e dei grandi maestri classici. Dopo il servizio militare tornò a Parigi nel 1880 e per i successivi anni si dedicò al disegno. In effetti era un fantastico disegnatore, tanto che il disegno, inteso sia come schizzo preliminare sia come lavoro compiuto, ebbe sempre un ruolo importantissimo nel suo lavoro. Lavorava con aree tonali estese e vellutate e usava il pastello su carta a grana grossa. Avido lettore, Serrat frequentò assiduamente le biblioteche parigine studiandovi incisioni e riproduzioni e i trattati di pittura, di estetica e di scienza. Si diede l'obiettivo di stabilire un sistema razionale per raggiungere quel tipo di effetto di colore vibrante che gli impressionisti avevano raggiunto istintivamente. Il metodo che ideò era quello di collocare sulla tela piccoli tocchi di colore puro, producendo un effetto di grande luminosità. Il critico Félix Fénéon coniò il termine pointillism in riferimento a questa tecnica pittorica che si avvale di una miriade di punti di colore, anche se Serra preferiva il termine divisionismo. Il primo dipinto di grandi dimensioni di Serat, bagnanti ad Asnières, mostra chiaramente l'applicazione delle sue teorie del colore. Fu respinto al Salon Ufficiale, ma esposto al Salon des Refusés. L'opera Sorella, domenica pomeriggio all'isola della Grand Jatte, probabilmente il suo quadro più famoso, fu esposto alla settima mostra degli impressionisti. Serrat era un solitario, schivo e sempre al lavoro nel proprio atelier. L'artista era talmente dedito al lavoro e se ne stava così appartato che fino alla sua morte poche persone sapevano dell'esistenza della moglie e di un figlio. La moglie, Madeleine, è rappresentata nel dipinto Donna che si incipria, realizzato nel 1890. Presentato al Salon des Indépendants del 1891, il Circo non era compiuto né verrà mai finito. Qualche giorno dopo l'apertura della mostra una malattia fulminante probabilmente meningite portò Serrat alla morte a soli 31 anni e la sua scomparsa fu molto sentita nel mondo artistico parigino. Il lavoro di Serrat fu molto influente ma i suoi allievi non mostrarono la stessa ispirazione per l'abilità di composizione l'artista si colloca al di sopra dei suoi seguaci ma anche di tutti i pittori del tempo pianificava le sue opere con straordinaria cura e per questo motivo non hanno niente dell'istante che passa tipico dell'impressionismo sono il frutto di una ricerca scientifica dell'armonia